l'impeccabilità. Legata alla settimana del Natale, in particolare al 23 di dicembre e ai due giorni che seguono, 24 e 25, ha molto a che fare con la possibilità di prendersi il tempo. Prendersi il tempo vuol dire tante cose. Può voler dire, molto semplicemente, non caricarci la giornata di troppa roba e quel che non ce la faccio a fare qualcosa sceglierò di lasciarlo andare, di lasciarlo fuori. Ma ancora di più, prenderci il tempo nelle cose che stiamo facendo. Cioè, se l'equilibrista muove un passo affrettato, senza pensarlo, sentirlo e percepirlo bene, prima di appoggiarlo sul filo, cade. Siccome ci accade tante volte di cascare dal filo durante la giornata, almeno alla maggior parte di noi, sicuramente a me, possiamo proprio provare in questi tre giorni che sono speciali. Sia per quello che ci accade intorno, sia perché sono diversi dagli altri periodi dell'anno, incontriamo persone che magari non incontriamo sempre, facciamo cose che non facciamo sempre, viviamo atmosfere in qualsiasi declinazione, scegliamo di viverle diverse dal resto dell'anno. Quindi sono tre giorni in cui sperimentare il prendersi il tempo in ciò che stiamo facendo, che non vuol sempre dire vabbè devo prendermi tre ore per fare la meditazione, devo prendermi un'ora per leggere, perché magari non ce l'ho quel tempo, però mentre sto facendo le cose, anche solo in una conversazione o anche solo spostandomi da un punto all'altro per andare al lavoro, per andare a comprare un regalo, anche mentre sto mangiando, bevendo, anche mentre respiro, Posso prendermi il tempo di sentire con tutti e tre i corpi cosa sto facendo. Eh ma è difficile, io non so sentire con i tre corpi, io so solo pensare. Basta partire dal corpo fisico, come facciamo al mattino, ascoltando le carte e poi facendo la ginnastica. Basta mettersi radicati nella situazione dove siamo. Ascoltare il corpo ci aiuta ad ancorare i pensieri. E una volta che gli diamo una densità, che li incarniamo nel corpo, eh, si apre già di per sé una dimensione d'ascolto più semplice. Ci aiutiamo con tutti i mezzi che conosciamo. Se per me funziona la respirazione, uso la respirazione. Se funziona la geometria, uso la geometria. Se funzionano i colori, uso i colori. Se funziona la musica, faccio in modo di usare la musica. Non importa il mezzo, la cosa veramente importante è che quando facciamo cose fuori dall'ordinario, e il Natale è un periodo fuori dall'ordinario perché viene una volta l'anno ed è diverso dagli altri, abbiamo l'occasione di dare più impeccabilità a quello che stiamo facendo. Se mi si chiede in questo periodo come stai, la risposta veloce, bene, grazie, tu, e poi ci sono altre risposte possibili, posso prendermi due secondi per fare un respiro e dire qualcosa di più interessante, che non è sempre la stessa cosa, ma è esattamente il passo sul filo in quel momento, cosa ci sta, cosa quasi si deve o si può dire in questa circostanza, ci fossimo incontrati cinque minuti dopo magari era qualcos'altro. Al prossimo passo sul filo, questo equilibrista, se lo rimetto uguale al primo, quasi sicuramente cade. Sarà cambiato il vento, l'equilibrio del suo corpo, la tensione del filo. Ad ogni passo è diverso. Mentre preparo il pranzo di Natale, mentre pulisco casa, mentre faccio la spesa, mentre sono al lavoro ogni istante non è ripetitivo, la mente ci dice che è ripetitivo perché la tranquillizza e dice ok tutti i giorni otto ore faccio la stessa cosa, è sempre quella, non cambia mai, la mente si calma e un'altra parte di noi dice sì ma è sempre lo stesso, <ride> sto buttando via la mia vita e in realtà non è sempre lo stesso, cambia di volta in volta ogni cosa che facciamo, se noi ci prendiamo il tempo di accorgerci di dove siamo, di sentire il corpo, quello che abbiamo dentro e muovere non il passo che si deve muovere per circostanza, per buona creanza, per convenienza, ma il passo che va mosso in quel momento, l'unico che permette di restare sul filo, di non perdere energia, di restare centrati nell'attimo. Mi è capitato qualche volta di provare a camminare sul filo, non su un filino sottile come quelli del circo, su una bella corda spessa, è difficilissimo. Già riuscire a rimanere in bilico per due o tre passi, se uno non è abituato, se non, se non ci ha studiato, se non si è allenato, è un risultato enorme, la stessa cosa ci accade nella vita, nessuno ci ha fatto scuola di impeccabilità nella nostra vita e quindi dal filo cadiamo una volta sì, una sì, un'altra sì, un'altra sì, poi forse un passo no, e oddio anche un altro passo no, ah sì, quindi non è strano non essere sempre impeccabili assolutamente, non siamo mai impeccabili, quasi mai. Perché abbiamo la mente, perché abbiamo la personalità, perché, perché, perché. Eh, però ci possiamo provare. Cioè sul filo possiamo almeno renderci conto che ci siamo e provare a restarci un passo dopo l'altro. E via via che ci si allena, un passo poi diventano due, poi diventano tre, poi magari ci faccio anche un bel pezzetto sul filo. E più rimango sul filo e più ho energia nelle mie giornate. Più sono presente, più mi ricordo delle cose, più diventano interessanti. Certo, fare un passo, due, poi cadere, un passo, due, poi cadere, sono sempre, sembra di essere sempre allo stesso punto di sto benedetto filo. Se riesco a rimanerci sopra per un periodo un po' più lungo, e mi tengo l'energia per un periodo un po' più lungo, ma succedono delle cose bellissime nella vita mi si aprono intorno ma soprattutto dentro delle prospettive delle felicità dei ricordi interessantissimi. Però ci devo lavorare costantemente perché fare l'equilibrista è difficile. Ecco il Natale offre una bella occasione per questo. Ci si può provare. Prendiamoci il tempo d'appoggiare i passi che vanno appoggiati. Proviamoci almeno. Grazie di aver seguito. Buone feste. Ci rivediamo il 27 mattina alle 9. Pieni di regaloni aperti sotto l'albero o di carbone. Chissà. Grazie. Ciao a tutti.